Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima maglia che non mi vedete indossare perché non è la mia taglia, ma è una taglia ML um, ho deciso di chiamarla maglia rosalba è un, è un punto che come potete vedere abbiamo utilizzato già tantissime volte quindi veramente molto semplice per quanto riguarda il filato però è questo bellissimo filato della filatura di grossa linea Zara che ho adorato lavorare è morbidissimo, si lavora, si lavora veramente bene e vi ricordo che è 100% lana ogni gomitore è da 50 grammi ed è 125 metri come sempre in descrizione vi lascio al link al sito in con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato però negli altri colori perché purtroppo questo rosa eh, che è un rosa tendente a lilla è, è terminato però ci sono tantissimi altri colori c'è cioè comunque il rosa, il panna eh, c'è il nero, c'è il, mm, il verde eh, mi sembra che comunque c'è anche un, un amaranto se non mi sbaglio comunque ci sono diversi colori che potete utilizzare questa come vi dicevo, è una taglia ml e io ho utilizzato 450 grammi lavorando sempre con un 100 il numero 4 se dovete realizzare una taglia s dovete andare a prendere 350 grammi per una taglia l tendente una l e quasi xl vi consiglio 550 grammi la lavorazione come potete vedere è veramente scusate ho posato un attimo il gomito è semplicissima sono i ventagli che vanno sempre ripetuti quindi anche per chi ha le prime armi poter fare questa maglia è semplicissima ed è una maglia che viene sfruttata tantissimo in questo periodo per metterci sotto o un top o anche invece una bella camicia se la vogliamo indossare in autunno inoltrato come vi dicevo è un giro che va sempre ripetuto si parte dal sotto, si arriva agli scalpi, si divide poi la parte avanti dalle due parti dalle parti dietro e una volta lavorata la parte avanti gli ultimi giri si separa ulteriormente la lavorazione per poter creare questo scollo che sembra quasi uno scollo tondo ma qui diciamo un po' più quadrato una volta fatto ciò si fa la parte di dietro dietro io non ho fatto uh, le, questa sorta di spalline chiamiamolo così, ma ho lavorato in giri di andata e ritorno fino a sopra e poi sono cucite le spalle, una volta cucite le spalle spalle con lo spillo, così vedete, sono andata a fare la manica. Anche in questo caso stesso punto della maglia e ho rifinito la manica con due giri di maglie basse. Ho poi finito ho rifinito il collo con un giro di maglie basse, mentre sotto l'ho lasciata così perché la, eh, la persona che devono indossare questa maglia la voleva eh, lì larga, quindi non sono andata a fare alcun tipo di bordino. Però volendo potete fare anche voi un bordino, sempre um, richiamando il bordino eh, della manica, tipo quindi un gi dei giri di maglie basse, uno 2G, oppure potete fare un bordino un po' più particolare per rendere la maglia, uh, dare quella maglia, uh, la maglia con l'effetto wow comunque detto ciò, spero che anche questa semplicissima maglia vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare la maglia io utilizzerò il filato eh, della filatura di croasa linea zara che è, vi ricordo 100% pura lana allora io ho montato le catenelle ne ho montate 168 con l'uncente numero 5 ma andrò a lavorare poi con un numero 4 questo perché ho bisogno che le catenelle sotto non stringano un'altra cosa questa maglietta che andrò a fare è una taglia ml come circonferenza circa devo fare circa 102 cm e io per fare ho montato 168 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Quindi mi raccomando, a seconda della circonferenza che dovete fare. E mi raccomando, se avete più seno, andate a misurarvi la circonferenza del seno e non quella dei fianchi. Mentre se avete fatto i fianchi più larghi, misuratevi l'ampiezza dei fianchi e montate tante catenelle fino ad arrivare alla larghezza che vi serve, tenendo presente appunto che la misura che vi serve deve essere su un multiplo di 4. Io, per, mio, per questo, ho montato 168 catenelle con un centro numero 5 ma la lavorazione che è un giro che si andrà sempre ripetere ed è un, un punto che noi abbiamo fatto tantissime volte va lavorato con, io lavorerò con numero 4 proprio per fare in modo che sotto la maglia venga morbida e non stretta detto ciò possiamo andare a fare il nostro giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una catenella di separazione rientro nella stessa maglia, catenella di base. E vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione. Salto 3 catenelle. Ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta. E vado a fare una maglia alta, catenella. Rientro un'altra maglia alta catenella di separazione. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Quindi maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta catenella di separazione e procedo così per tutto il primo giro vi farò vedere come terminarla e poi come andare a fare il giro successivo la lavorazione è semplicissima come vi ho detto molto molto semplice semplice e quindi continuo così vi faccio vedere poi come terminare iniziare il secondo giro Sto per terminare il giro, vado a fa ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quindi come vi ho detto andremo sempre a ripetere lo stesso giro, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassissima. E poi vado a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, scusate non devo tirare un po', rientro e vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione, ricomincio da capo, vado all'interno del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, o la mia V, come la volete chiamare, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, catenella di separazione si ricomincia, quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza degli scalfi mi raccomando se avete bisogno di allargare la lavorazione potete fare invece che una catenella di separazione potete fare due catenelle non vi consiglio di farlo tra ogni ventaglio perché altrimenti allargate troppo però se avete bisogno di allargare un pochettino perché su alcuni punti la volete più larga potete fare così se invece la volete più stretta anche in quel caso dovete andare a togliere la catenella di separazione tra i ventagli ecco anche in questo caso vi consiglio di non togliere ogni ventaglio ma tipo ogni 3 o 4 eh, visto che è un multiplo di 4 io direi di andare a togliere ogni 4 uh, ventagli andate a togliere una catenella in modo da stringere un po' la lavorazione oppure se non volete cambiare il punto potete cambiare uncinetto andando a lavorare o con il 4 e mezzo se dovete allargare la lavorazione o con il 3 e mezzo se dovete stringere la lavorazione e adesso continuerò così vi farò sapere quanti giri ho fatto e poi come andrò a dividere la parte avanti dalla parte dietro allora, ho ripetuto il giro per un totale di 31 volte, quindi partendo da sopra, ad arrivare so allo scalfo, ho ripetuto il motivo per 31 volte, quindi un giro 31 volte. Adesso sono andata poi a mettere i marcatori. E per mettere i marcatori io ho 42 di miei eh, delle mie V, chiamiamole delle V quindi ne ho 42: ne sono andata a mettere 21 dietro, 21 avanti, andando a mettere il marcatore prima della prima V e l'ultimo marcatore dopo il ventunesimo. Quindi, tra le due V qui. Mi raccomando, se avete dispari, quindi non so, ne avete 43, quella dispari va sempre messa sul davanti. Adesso continueremo a lavorare sempre lo stesso motivo, ma in giri di andata e ritorno. Quindi, vi farò vedere come fare il primo giro, come terminarlo e come iniziare. Il secondo ma è semplicissimo non cambia niente rispetto alla lavorazione in tutto tondo e lavoreremo in giri di andata e ritorno fino ad arrivare quasi alle spalle gli ultimi giri dividerò ulteriormente per poter creare lo scollo quadrato però uno scollo quadrato molto alto cioè non, non, non troppo basso quindi andrò a fare soltanto penso gli ultimi due massimo tre giri ehm, appunto con una sorta di spalline sul davanti quindi come potete vedere io il marcatore lo sono andato a mettere sempre prima dell'inizio dell del giro in modo tale da non spezzare il filo. Quindi vado sempre a fare una maglia bassissima e vado a lavorare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo da lavorare il mio ventaglio o la mia B come la vogliamo chiamare, e vado a lavorare così normalmente fino ad arrivare alla fine del primo giro. Vi farò vedere come terminare, come poi iniziare il secondo. Sto per terminare il primo giro, vedete sono arrivata al marcatore, vado a fare il mio ultimo ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, giro la lavorazione. E di nuovo vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella e vado a lavorare di nuovo il mio ventaglio quindi 3 catenelle che sono prima maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta catenella di separazione continua a lavorare normalmente andando a fare sempre un ventaglio all'interno del ventaglio successivo quindi come vi ho detto adesso lavorerò così per questi giri e poi vi farò sapere quanti giri invece sono andata a lavorare di meno per creare lo scollo e le spalline, quindi vi dirò anche quanti motivi sono andata a lavorare e poi dietro invece la lavorazione andrà fino ad avere lo stesso numero di giri però senza fare le spalline. Farò questa sorta di spalline per creare questo scollo quadrato sul davanti ma dietro lavoreremo per intero. allora io ho lavorato per un totale di 14 giri di cui 11 giri sono andata a lavorare dal davan, dalla da destra a sinistra mentre gli ultimi tre giri ho lavorato soltanto su 7 dei miei ventagli sia da quest'altra parte che da quest'altra parte quindi 11 giri da destra a sinistra gli ultimi tre sono solo su 7 giri mentre dietro come potete vedere ho lavorato tutto eh, tutti i 14 giri andando sempre da destra verso sinistra e poi sono andata a cucire qui sulle spalle fatto ciò quindi ho creato lo scolo del mio maglia che come vedete è molto largo e adesso possiamo andare a realizzare le maniche allora per poter fare le maniche lavorerò sempre con l'uncinetto del 3,5 eh, scusatemi del 4 e vado a lavorare partendo dal basso quindi non dove ho cucito le spalle ma dalla parte sotto e vado a lavorare tra le due eh, dove avevo messo il marcatore quindi tra i due ventagli che mi separavano il lavoro di destra da quel davanti da quello di dietro quindi mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta verticale, in orizzontale, scusatemi e vado a fare. E il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione ne salto, vedete, chiamare i ventagli, vedete qui ho un ventaglio, qui un ventaglio, salto un ventaglio, vado nel secondo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, di nuovo salto un ventaglio, vado nel successivo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, di nuovo maglia alta. Catenella di separazione e continuo così. Quindi per tutto il primo giro vi farò vedere naturalmente come terminarlo e come iniziare il secondo e poi procederemo a fare sempre lo stesso um, um, giro per tutta la lunghezza della manica naturalmente se voi volete andare a stringere un po la lavorazione per non fare la manica troppo larga potete poi man mano andare a togliere le catenelle di separazione partendo sempre da sotto cioè qui noi abbiamo la maglia il ventaglio non fate la catenella andate a fare direttamente il ventaglio successivo in modo tale da stringere un po la lavorazione ma stringerla sotto nella parte sotto della manica quindi sopra risulta regolare si va a stringere sotto come una classica manica e naturalmente se avete bisogno nel giro successivo dopo qualche giro andate a togliere anche la, la catenella qui e naturalmente se togliete la catenella qui quindi quando fate il primo ventaglio il secondo dovete togliere la catenella anche da quest'altro lato quindi quando andrete a fare l'ultimo ventaglio andate direttamente a fare la maglia bassissima per chiudere la lavorazione in modo tale da chiudere sempre sia da un lato che dall'altro eh, stringere sempre sia da un lato che dall'altro comunque adesso termino il giro e vi faccio vedere poi come iniziare il secondo sto terminando il primo giro Ho fatto la catenella di separazione entro nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima per rifare il secondo giro con una maglia bassissima ci portiamo abbiamo la catenella la, la catenella e poi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione e rientriamo un'altra maglia alta Catenella di separazione andiamo a procedere normalmente come abbiamo fatto per il corpo della maglia, quindi la lavorazione in tondo, in questa maniera. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, eh, vi dirò anche se ho fatto un bordino, penso di rifinire la manica con un semplice giro di maglie, basse a massimo 2 eh, E naturalmente vi dirò se ho fatto delle diminuzioni. Come vi ho spiegato che si fanno, come, si, come, si fanno, eh, come ve l'ho spiegato prima. Allora alla fine io ho fatto 33 giri più due giri di maglie basse semplicissima sono andata a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia alta e una maglia bassa dove ho l'archetto ehm, che mi separa le due maglie alte ma non l'ho fatta dove invece ho la separazione delle due delle due dei due ventagli questo per stringere un po il polso e non farlo troppo largo però ehm, per il resto alla fine ho fatto soltanto due diminuzioni che come vi dicevo qui in basso infatti non si nota sono andata a stringere la lavorazione non facendo uh, la maglia di se la maglia di separazione tra l'ultimo ventaglio eh, e quello con cui si inizia e quello con cui si inizia e il, um, il ventaglio successivo in modo tale da avere tre ventagli senza la catenella di separazione per stringere un po la manica però non l'ho stretta tantissimo vedete alla fine la lavorazione è molto regolare proprio perché non sono andata a stringerla tantissimo quindi ripeto um, ho fatto soltanto un bordino con due giri di maglie basse adesso andrò a fare la seconda maglia e poi deciderò se fare un bordino di maglie basse anche intorno allo scollo che richiame appunto questo della, mh, della manica sotto non penso perché voglio che la manica che la maglia resti larga e comoda quindi non andrò a fare il bordino sotto però se dovessi fare il bordino anche nel collo vi dirò